Aoki, eh? oh, okay. sul serio credi di poter liberare l'energia dei frammenti dentro quei cosi? Può darsi Proverò a canalizzare l'energia alfa Come mi ha detto Eklos Ma non so se... Cosa sta succedendo? Non intendevo! Comunque Sol dorme ancora Allora, dov'è finita l'energia del cuore? <sussurra> oh. Oh. Ah. Zotto, Boo. Ma quello è un gigantesco... Qualcuno sa cos'è? Sono il titano Chi mi comanda Quel titano? A quanto pare il cuore del titano è letteralmente il cuore di un vero titano Sì, ma che cos'è un titano? La domanda è un'altra eh? Non avete ascoltato? Dovreste chiedervi Chi comanda il titano? E la risposta è io Cosa? Yeah! <susurra> Sapete, ci ho ripensato. Non ho bisogno di tutto il cuore. Il titano ha potere a sufficienza per radere al suolo il tempio utilizzando anche un solo briciolo della sua energia. <susurra> Fermo. Ed è solo l'inizio. Poi io e finalmente riuscirò a unire le due metà del cuore e diffonderò il caos su tutta Gorm. <susurra> Sol Metti fine a questa pazzia Il titano degli elementi possiede un animo puro Non ti permetterò di usarlo per i tuoi scopi malvagi! Avanti Sol Sei troppo debole per sfidarmi Perché non te ne torni a dormire? Io ho il controllo del Titano! Oh no! Sol era quasi riuscito a sottrargli il controllo del Titano! Dobbiamo aiutarlo! Sì, ma come? I nostri poteri non hanno effetto su Eklos! Ehi! Hey! Noi possiamo ancora contare sull'energia alfa e sulla ragazza alfa. No, non ripeterò di nuovo lo stesso sbaglio. Ora capisco perché Sol me l'ha sempre tenuto nascosto. L'energia alfa è troppo potente. <tose> <tose> <tose> <tose> uh, ragazzi, abbiamo un problemino. Non arrenderti adesso. Hai sbagliato, e allora? Io mi fido di te, Ao. Sì, e anch'io mi fido. Anch'io. Ehi, hey, se dopo ogni mio errore avessi smesso di credere in me, a quest'ora non avrei più un'autostima. D'accordo. Ma avrò bisogno del vostro aiuto. Buoh! Chi mi fermerà The legend The